Pace e bene cari fratelli e sorelle, bentrovati! Eccoci alla quarta discussione di Gesù. Siamo a ridosso della sua consegna per la sua passione, morte e risurrezione. Questa volta riguarda il primo di tutti i comandamenti. Se ci fate caso i toni però sono più sfumati, più che una discussione sembra un dialogo da amico ad amico. Uno degli scribi va da lui. Gli scribi erano i maestri della legge, i sapientoni, i dottori che ben conoscevano l'Antico Testamento. Avendolo sentito rispondere bene ai Sadducei, vi ricordate la questione della risurrezione? Gli fa una domanda. Qual è il primo di tutti i comandamenti? Qual è quel comandamento da cui derivano tutti gli altri? Tenete conto che al tempo di Gesù era una discussione che andava in voga perché gli osservanti, le persone religiose, per essere sicure di fare la volontà di Dio, dunque di rispettare i suoi comandamenti, li avevano interpretati con una selva di 613 precetti. Cosa vuol dire? Che per essere sicuro di fare la volontà di Dio dovevi osservare 613 regole. Pensate che gabbia, un rapporto con Dio fatto di regole, regole, regole, regole, regole, Ecco allora qual è il primo, cioè qual è la cosa più importante? Gesù rispose, il primo è, ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore, amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente e la tua forza. Questo è il cosiddetto Shema Israel, è un versetto dell'Antico Testamento che il Pio ebreo ripete almeno tre volte al giorno. A questo precetto Gesù allo stesso livello ne mette un altro, amerai il prossimo tuo come te stesso. Non c'è altro comandamento, vedete, li unisce un comandamento più grande di questi. Cerchiamo di capire, qui abbiamo il cuore di tutto. Il primo è ascolta Israele. Da cosa si parte? Dall'ascolto. Prima di chiederci di amare... Dio ci chiede di ascoltare, cioè di accogliere il suo amore, di lasciarci parlare al cuore, di lasciarci amare. Non siamo noi che per primi abbiamo amato Dio, ma è Lui che ha amato noi. Anche l'amore che Lui ci chiede nei suoi confronti, nei confronti del prossimo, è amore di risposta al suo amore che ci viene incontro, che ci è comunicato dallo Spirito Santo, che alimentiamo in noi meditando la sua parola. Quindi noi siamo amati, a questo punto Dio ci chiede di amare. Quindi Gesù dice, amerai. Che bello questo verbo al futuro, amerai. L'amore che è aperto al futuro, chiamato a crescere. Più camminiamo con il Signore, più impariamo l'arte di amare e siamo resi capaci di amare, liberati dal nostro egoismo, colmati dal suo spirito, resi capaci di dare vita e dare la vita. Amerai dunque il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente, con tutta la tua forza. Che vuol dire? Con tutto te stesso. Vedete, il nostro rapporto col Signore non può essere risolto a delle regoline da mettere in atto qui e lì, a un rapporto attacca e stacca, a una fredda esecuzione di precetti. No, il Signore si dona tutto e ci chiede tutto, cioè ci chiede di vivere rivolti a Lui, amandolo al di sopra di tutto e in ogni cosa che facciamo. Sono bellissime le parole di Chiara Lubica a questo proposito. Come vivere questo comando di Gesù? Intrattenendo senz'altro con Dio un rapporto filiale e di amicizia, ma soprattutto facendo quello che Lui vuole. Il nostro atteggiamento verso Dio, come quello di Gesù, sarà sempre essere rivolti verso il Padre, in ascolto di Lui, in obbedienza, per compiere la Sua opera, solo quella e non altro. Ci è chiesta dunque la più grande radicalità, perché a Dio non si può dare meno di tutto, tutto il cuore, tutta l'anima, tutta la mente, e ciò significa fare bene per intero quella azione che Lui ci chiede. Per fare la sua volontà e uniformarsi ad essa, spesso occorrerà bruciare la nostra, sacrificando ciò che avevamo in mente o nel cuore. Può essere un'idea, un sentimento, un pensiero, un desiderio, un ricordo, una cosa, una persona... Ed eccoci tutti lì a vivere intensamente quanto ci viene domandato nell'attimo presente. Pensate che bello parlare, telefonare, ascoltare, aiutare, studiare, pregare, lavorare, dormire, vivere la sua volontà senza divagare, fare azioni intere, pulite, perfette con tutto il cuore, l'anima, la mente, avere come unico movente di ogni nostra azione l'amore, così da poter dire in ogni momento della giornata sì mio Dio in quest'attimo, in quest'azione ti ho amato con tutto il cuore, con tutta me stessa. Solo così potremmo dire che amiamo Dio, che contraccambiamo il suo essere amore nei nostri confronti. Ora a questo precetto di amare Dio con tutto il cuore Gesù ne unisce un altro, amare il prossimo come se stessi. Le due cose non sono separabili, la vita del credente è corrispondere all'amore e si ama qualcuno. E questo qualcuno è Dio ed è il mio prossimo. Amo Dio nel mio prossimo, amando il mio prossimo amo Dio. Tenete conto che nell'Antico Testamento c'era già il comandamento di amare il prossimo come se stessi, ma il prossimo era l'israelita, era la persona della stessa razza e della stessa religione. Ora Gesù invece amplia, per lui il prossimo è chiunque di chiunque siamo chiamati a farci prossimi, specie di chi ha bisogno. E Gesù ci chiede, ama il tuo prossimo come te stesso. Cosa vuol dire? Abbi la stessa cura dell'altro, la stessa comprensione, compassione che avresti per te stesso. Come tu vorresti essere trattato nei tuoi bisogni, nelle tue difficoltà, nei tuoi problemi. Come tu vorresti essere trattato Così tratta gli altri. Vi ricordate la famosa regola d'oro? Fai agli altri ciò che vuoi sia fatto a te. A volte amare il prossimo sarà dirgli una parola bella, incoraggiarlo, dargli una carezza, essere presente, dedicare tempo. Altre volte sarà anche correggere, dire dei no, esortare. Insomma, come diceva Sant'Agostino, sia che tu debba correggere, esortare, incoraggiare, tutto parta dalla carità e tenda alla carità. Ecco perché abbiamo bisogno di vivere da discepoli, lasciarci insegnare da Cristo l'arte di amare. Ecco perché ascoltare, meditare la parola, confrontarci fraternamente, crescere umanamente e spiritualmente per diventare, diciamo così, campioni d'amore. In conclusione Gesù dice che la pratica di questi due comandamenti, che sono uno solo, amare Dio e il prossimo, vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici che si offrono sull'altare. Già nell'Antico Testamento Dio disse, ad esempio in Isaia: Che mi importa dei vostri sacrifici di animali e olocausti? Non li gradisco. Imparate a fare il bene, soccorrete l'oppresso, difendete la causa della vedova. E in Osea: Voglio la misericordia, non il sacrificio. Cioè, per il Signore cos'è che vale più di tutto? Vivere in questo dinamismo d'amore continuo per Dio e per gli altri, in questa continua uscita da se stessi per amare. Noi possiamo fare tante cose, ma se non c'è amore, a che servono? San Paolo dice, se anche predicassi benissimo, parlassi le lingue degli angeli, sedessi tutti i miei beni, sedessi anche il mio corpo alle fiamme, ma non avessi la carità, non sono nulla. Noi possiamo offrire delle cose a Dio, ma senza cuore. Noi possiamo dare anche l'elemosina, ma senza affetto per la persona. Io posso fare anche dei gesti di servizio a casa, ma col collo tirato e facendoli pesare. A che giova? Lo scriba si rende conto che Gesù ha risposto bene e Gesù gli dice non sei lontano dal regno di Dio. Ma per entrare nel regno di Dio c'è da fare un salto in più, riconoscere in Gesù il Signore ed essere dunque Suoi discepoli. Che il buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti!